Anche quest'anno è arrivato il natale come tutti gli anni ma non è il solito natale questo natale senza pranzi e cene con i parenti che ti scassano i maroni dicendoti ma la fidanzatina l'hai trovata natale senza i soliti regali pallosi natale senza parenti fastidiosi ho detto anche parenti serpenti natale senza pranzi lunghissimi che duravano ore senza fermarsi peggio di man vs food per non parlare poi del capodanno capodanno senza quei concerti in tv di gente che tornava in vita Solo per cantare le loro canzoni ormai datate Capodanno senza il discorso classico di Mattarella A cui eri costretto a guardare Quest'anno le feste le passeremo in casa Soli, senza nessuno Almeno nessuno mi romperà i maroni Io quest'anno, il mio Natale e Capodanno La passerò così <susurra> Descrivere il paradiso, che se la va a un viaggio al solo, cacciando di che a bezziave, se si sa bene <laughs> E' un po' di